buongiorno ragazzi buongiorno a tutte e a tutti nuovo video ehm, vlog come state spero bene ehm, niente allora dunque cosa c'è qua boh, niente comunque volevo dirvi che oggi finalmente è una bella giornata non so se si può percepire ma vabbè a parte che c'è la luce mh, sulla mia testa ma non fa nulla e, e niente, adesso io volevo farmi il letto con voi, ma eh, non lo faccio perché tanto vabbè, anche se faccio il letto adesso con voi eh, vi annoierei troppo, non lo so, ci vado a farlo, però se alla fine faccio la stessa cosa vi annoiate, e eh, vabbè raga, però io sono fatta così, quindi nulla, provo a sistemare un po' di cose a casa. E niente, io adesso ho la televisione accesa. E... e che dirvi? Nulla. Sto guardando oltre la telecamera perché sto guardando un film che non so molto di cosa cavolo parla, ma vabbè. E niente. Dove guardare al di fuori della telecamera? Cioè qua da questa parte, ma non so. Boh. Vabbè. E niente. Io adesso mi accingo a fare il letto e poi niente mm. ci vediamo dopo allora ah no vabbè dunque allora non sono qui dove mettere da questa parte non voglio fare cose niente, niente allora mi metto da questa parte occhio a non sbattere nulla sul mio telefono perché sto registrando col telefono ed eccomi qui il letto ve l'ho fatto già e adesso ovviamente mi tocca di toccarmi un po' non ho voglia ma vabbè lo faccio lo stesso che è meglio già ora spengo la televisione che è meglio perché non ho voglia di stare ecco qua Dio mio, aiuto. No vabbè. Allora, dunque. No. Tendete un attimo. Che no, però non so dove metterlo. Allora, tanto qua mi faccio le mie belle che sono un disastro! e eh sì! Sempre se trovo dove ho messo la matita! Per sopracciglia! non mi trovo la matita non la trovo boh. ah ecco c'è una cosa sotto il naso non la trovi mai è caso proprio strano vabbè. allora vi stavo dicendo che la matita non la trovo invece è questa e ora mi faccio la sopracciglia non so neanche quali sono quindi vabbè No, qua non mi vedo, un attimo solo ragazze, dai. Ecco, una già quasi fatta, adesso tocca all'altra. Sta quasi uniformandosi. Ho usato, ho usato questo qui ho usato cabron come si chiama lui Blomp, blump e set brown artist vabbè sarebbe questo che non si vedrà mai però ci provo questo qui e poi la matitozza che sarebbe questa qui della rimel niente va posto ragazzi di così non posso fare io le mie le sopracciglia le ho fatte e cioè. nulla Non so come cavolo mettere il telefono aspetta un secondo che vi sistemo ok non ho combinato nessun pasto questo occhio e niente qui ci sarebbe da sistemare roba ma non me la sento, ma lo devo fare comunque a prescindere. Cioè dovrei sistemare casa perché è veramente un macello, ieri ho lavato tutto, ma stamattina di nuovo un caos. Vabbè. Mm -mm. Mi metto così per evitare di vedersi il caos che c'è. È vero, non siamo tutte perfette qua sul tubo, ma non siamo neanche così così cosa me l'ha, così cosa me l'ha, niente, vabbè, eh, stupidata che volevo dire che non so io perché le sto dicendo, ma ho detto non siamo, non siamo perfette ma non siamo neanche così malaccio volevo dire, tutto lì, null'altro, nessuna fesseria, solo non siamo malaccio, nel senso che mi spiego che non siamo così, che non siamo neanche, come suol dire, malaccio, eh, mi spiego meglio, non siamo neanche così, no, non è che non so cosa voglio dire, non mi viene il termine giusto mh, nel senso di dire non siamo così malaccio, cosa vorresti dire? Voglio dire che eh, nel pulire la nostra casa, pul pulizie video, pulizie motivazionali o Polizie strong, non siamo così malacce nel senso che siamo puliti, pulite, ma non, non dobbiamo come si può dire, no? non dobbiamo neanche essere così fissate con, le, con la polizia. Tutto lì con le pulizie domestiche, non dobbiamo essere ossessionate, come diceva eh, la nostra youtuber amica Emanuela mm, P di Palermo non dobbiamo essere sessionate questo io concordo con lei brava Emanuela, non dobbiamo essere sessionate. dobbiamo essere pulite ma non proprio a, a livello mal, mal, maniaco appunto si può dire così, non lo so però ho detto una verità maniacale, no assolutamente Ciao. e niente allora adesso lo sarò, adesso metterò la panna in frigo. La pane in frigo se riesco. Perché con una mano solo mi viene male mettere la pane in frigo. Che sarebbe questa qui. Buonissima. Land o land come si dice, non lo so. Presa dalle Eurospin. La uso per il caffè. Questa. E... mi aiuta a non, a non sentire proprio... È troppo sapore di caffè perché poi mi brucia lo stomaco, capito? Ecco perché. E nulla, volevo volevo metterla a lavare, ma poi vedete se non ne voglio, allora non lo fare, non si è costretta. No, io lo vorrei fare, che poi mh, certe cose io le lascio da una parte, inizio da una parte, poi quando finisco dall'altra, alcune cose me le dimentico, è vero. Non devo essere né perfetta ma neanche troppo perfetta cioè mi spiego non voglio essere troppo um, sì troppo se sono pulito quindi vabbè lasciamo perdere e niente quindi cosa voglio fare adesso sto pensando se uscire di casa, che cavolo fare? Non lo so. E niente. Vi sto mettendo in modo che possiate stare. Reggete? Forse sì. Sì, forse reggete. Allora, è un po' storto questo, questo telefono, ok, così regge. Mi vedete in sala perché adesso, no, non ho cambiato i termini lavare i piatti, magari li lavo dopo pranzo quando non voglio fare altro. I video vostri li sto sempre guardando, non tutti, perché ho visto che non posso sempre stare al telefono, come ho detto. È vero, eh, potrei stare al telefono, ma non sto tanto. E quindi preferisco riposarmi di più e pensare di più a me stessa. che stare. Non, non me ne vogliate, ragazze, ma i video li pubblico quando me la sento e soprattutto quando ehm, sono più invogliata a avere più idee, cioè più invogliata a pubblicare video, appunto, e quando ho qualche idea interessante da pubblicare che sia interessante o meno, fa niente, tanto le visual sono quelle che sono, ma e perché io non ho grandi risultati, perché non, con, non, non collaboro a fare tante grandi di quelle belle miniature che fanno le altre ragazze su YouTube, però... Quanto lavoro c'è dietro? Non è un lavoraccio, è un bel lavoro fare miniature su YouTube. Ma quanto è complicato fare le miniature per YouTube? Voi non avete idea. Voi direte: Ma se scusa, se ti piace fare video su YouTube e montare video e mh, fare la miniature, perché non ti dovessi impegnare? Sì, il bello non è impegnarmi a fare le miniature, è come impostarle perché tutte le volte è un po', po strano che non finisce più. Boh e poi non saprei perché tutte le volte che faccio un video come piace a me poi o me lo guardano in poche persone o quando me lo guardano in estremis quelle tante persone che mi seguono o che non sono iscritte o che sono iscritte vabbè ci sta anche la critica lì o la critica costruttiva o non costruttiva quel che sia però boh, hanno da ridire e vabbè lasciamoli, lasciamoli dire non si può avere come su dire, come diceva un detto tutto dalla vita, inerente ai social io parlo. Perché non sto parlando di altro, se che non di Youtube. Se vedete che sto guardando di là è perché tra un po' arriva mia nonna e non voglio farmi beccare a parlare di cose troppo... futili. Boh, vabbè. Aspettate che mi sposto di là, che è meglio. Mi sposto. Mi sposto in camera mia, che è meglio si sì, mi sposto di là Voglio evitare Allora Dove ho messo il telecomando qui, ragazze? No Così è troppo Aspettate che non riesco a dire Ok, mi sono sistemata al meglio Cosa vi stava a dire? Niente, perché alla fine Non si capisce niente No, non si niente, nel senso che ehm, vi stavo parlando, ah, sei indelente a YouTube, che YouTube ultimamente ehm, non lo mi sta deludendo, però um, ci sono dei pro e dei contro. Ehm, o faccio delle miniature fatte bene, o faccio delle miniature che eh, lasciano un po' a desiderare, nel senso che una non ti guarda se non hai una bella miniatura, un po' come entrare in un negozio, e guardare la vetrina, se ti piace e ti attira buono se no manco la guardi manco te la fili proprio quindi così YouTube se vedi una, una buona home page di un canale YouTube fatto bene e strutturato bene non solo anche curato bene allora ti, ti viene anche la voglia di ehm, sì ti attrae all'attenzione e ti viene la voglia di cliccare proprio video e portartelo per intero altrimenti nada de nada questi sono i miei video piacciono come eh, a volte possono anche non piacere però voi dite ma non devi fare aspe aspettarti che devi, devi piacere a tutti è vero, lo so me ne rendo conto e li sbaglio eh, però io stavo pensando perché anche il mondo di chicca che conosco benissimo si è iscritto anche al mio canale tempo fa ha detto la stessa cosa, com'è possibile che il mio, il, mio, il, mio canale, il mio canale non cammina, cioè il suo canale, il mondo di chicca non cammina? perché le visual le ha ma non tanto, cioè le ha quelle che ha, perché lei edita i video, cioè li, li, prima di pubblicarli li monta, prima di caricarli, li monta, ci fa la, la musichetta, quello che, le, quello che serve, poi eh, li taglia, li fa la musichetta, lì ehm, vabbè. Come so dire, ci mette la miniatura, eh, tutte quelle cose che si devono fare, poi li pubblica, perché allora non, non, non, non gli viene dato un riscontro di quello che lei sta cercando e così sono io. Siamo tutti e due, anzi tutti quanti quasi sulla stessa barca. Sì, forse sarà perché dobbiamo cambiare contenuti. E quante volte io ho provato volta, a cambiare contenuto? Eh, boh, sembra che non interessa non lo so, vabbè, non me ne può fare nemmeno. io continuerò forse a fare gli stessi contenuti anche se la miniatura non è eccelsa non è così strafiga sto crack di canale mio ma chi se ne frega, alla fine continuerò così tanto a me le visual sotto sotto anche se mi interessavano e mi interessano tuttora è <ride> vero, me ne pischio. Voi direte, non è altro che ci sta cercando da, tut da tutti noi la miniatura, cioè la, le, tipo, di, di essere visualizzata per forza. Sono cattina, sarà sciocca, perché eh, non mi sembra giusto che tutte le altre devono avere tutte queste bandette visual. E io che sono? Boh, lo so, non sono nessuno, ma forse sono solamente una, che, una ragazza come tutti voi che... Vuole avere più amici, più conoscenze, tutto quello che hanno gli altri e io. Nada, vabbè, apriamo e chiudiamo sto discorsino perché tanto non credo che questo video verrà cagato da nessuno. Scusatemi il termine calcolato: calcolato da nessuno. Beh, beh. E niente, ragazzi. Questo era tutto. Io non so. Da qui in avanti porterò altri contenuti, non solo, riproporò altri contenuti che ho già proposto perché vedo che gli altri contenuti che ho già proposto alla fine, non, non lo so, sembra che non siano neanche stati visti più di tanto e ora infatti io ho intenzione di portare altri contenuti nuovi che ho già portato in passato. No, l'SMR non credo di portarlo, infatti forse dovrò togliere la dicitura ASMR, perché quelli piacciono come non piacciono poi io mh, boh, non, mi, non, non è che non piacciono però a farli e ascoltarli però mh, non lo so c'è qualcosa che non mi torna degli ASMR, o sarò brava io non sarò brava ma ci vorrà qualcuno che si intenda veramente del vero senso del video ASMR perché altrimenti boh, non lo so, non so come gestire la cosa asmr Poi ci sono gli artisti ASMR. Io non sono un artista ragazze, sono semplicemente una ragazza che dovrà fare i video asmr ma a questo punto mh, si vedrà più là, ci dovrei rielaborare il concetto dell'SMR, ovvero rivedere un po' come fare l'SMR, lo potrei fare suosue ovvero non veloce cioè mh, potrei fare un smr più casereccio come ho sempre fatto ma altrimenti pazienza ah, non lo faccio non muore nessuno e niente questo era tutto ragazze adesso ne farò un altro video non so neanche quale farò di video ma Proverò a fare qualche video come piace a me, magari quello sui gioielli o magari quello delle borse, far rifatto in un modo più, più, ditelo voi, bravissime, che si vedano meglio tutte le borse e che si veda bene anche tutti, e, come dire, sì, che si vedano bene tutte le cose che, che ho preso in tutti questi anni. Cioè parlo delle borse, anche gioielli voglio fare più voglio farvi vedere se riesco a parlare perché oggi non riesco più a parlare ma va bene, dettagli <ride> e nulla. A presto e devo tagliare qualcosa, non credo, non taglierò per oggi e forse non taglierò più nulla perché tanto mi, tipo, i miei video voglio che siano più schietti e sinceri possibile perché altrimenti non sono video a parte se suona qualcuno alla porta o se squilla il telefono ma... Quelle sono altre congetture che mi sto dilungando troppo, ma questa è la vita, questo è quello che ho nel mio canale e noi ci vediamo quando al prossimo video. Non ve l'ho detto all'inizio, ma ve lo dico adesso, se vi è piaciuto il video mettete un bel like di supporto, perché il canale non deve mancare un bel like, ma se no va bene anche un commento con un cuoricino o una faccina sorridente. E iscrivetevi se vi piace questo canale YouTube e non solo, attivate la campanella o... Oh, anche va bene, un saluto, ciao, a presto, a dopo, se si riesco, non lo so.